Questo oscilloscopio è stato eh, comprato con due eh, moduli aggiuntivi, eh, il VP0 e il VP1, che eh, gli consentono sia operazioni matematiche e sia la FFT. E la F, la, eccola qua, la FFT consente anche un'analisi dello spettro. Qua ad esempio non è impostata in modo forse molto intelligente perché eh, sto andando con un'immagine eh, sullo 05 GHz 20 dBm, però è giusto per far capire eh, la potenzialità dello strumento. Chiaramente ho la possibilità di ridefinire diversi parametri eh, di analisi e eh, ho anche tutta un'altra serie di funzioni, dicevo, eh, matematiche. Eh, alcune di queste secondo me particolarmente interessanti allora. ecco ad esempio questa estrema roof floor che mi consente ad esempio inserita la eh, per assistenza che posso abilitare da menu mi consente di vedere eh, il livello di rumore ehm, le funzioni sono tante e sto ancora eh, cercando di eh, capire appieno lo strumento e una cosa è certa che è uno strumento particolarmente sofisticato ci qua